Parliamo ancora di ESG, siamo con Simona De Giorgio dell'Ufficio Comitato per l'imprenditorialità sociale della Camera di Commercio di Torino e in particolare parliamo di sostenibilità e di Torino Social Impact. Che cos'è Torino Social Impact? Torino Social Impact è una piattaforma eh, che si riferisce alla città di Torino e che mette insieme eh, tutte le organizzazioni che sul territorio si occupano di impatto sociale. È un'iniziativa nata nel 2017 su una spinta del Comitato per l'imprenditorialità sociale della Camera di Commercio di Torino che è un piccolo organo di indirizzo della Camera di Commercio che ha il compito di promuovere iniziative di economia sociale sul territorio. Questo comitato si da subito si è reso conto che rappresentava il terzo settore, rappresenta il terzo settore dell'area metropolitana torinese, ma si è reso conto che non, non fosse così rappresentativo di tutti i temi legati all'impatto sociale e così decide di promuovere questa iniziativa, questa piattaforma urbana e aperta che appunto è Torino Social Impact. Dal suo punto di vista qual è l'elemento chiave per attuare concretamente la sostenibilità? Secondo me l'elemento chiave è partire dall'uomo, dai bisogni, dalle esigenze, da tutto quello che l'essere umano è nelle condizioni di esprimere e da questa esigenza proprio guardare l'uomo e tutto quello che l'uomo può esprimere può portarci forse a dire che eh, si può parlare di sostenibilità. Parlavamo di allargare ovviamente non solo alle associazioni, società che si occupano del terzo settore, che cosa possiamo dire alle imprese più in generale che vogliono entrare nel, nel tema della sostenibilità in modo concreto? Che cambiare il paradigma economico e quindi non pensare solo al profitto eh, ma guardare anche ai benefici, all'impatto sociale premia e quindi forse bisogna spingersi un po' oltre e pensare appunto che non sia un modello economico tradizionale ma un modello economico che guarda un po' l'universo mondo. Grazie, abbiamo parlato di sostenibilità sociale con Torino Social Impact con Simona De Giorgio della Camera di Commercio di Torino.